Oh, benvenuti a tutti sul canale di tax planning internazionale oggi sono felicissimo di condividere lo schermo con un carissimo amico e collega vedete collegato infatti con me eh, l'avvocato federico zari malagrida per me chiaramente solo federico che è un carissimo amico nonché avvocato tributarista svizzero con il quale ho avuto il piacere e l'onore di studiare a vienna per eh, addirittura un anno di tempo che all'epoca sembrava infinito e invece è passato velocissimamente, allora grazie Federico, gentilissimo, tantissimo sì. la disponibilità e mh, raccontaci se ti va qualcosa di te, due secondi per introdurti alla nostra audience e poi partiamo con l'intervista. Sì, buongiorno, buonasera a tutti, io sono un avvocato appunto svizzero, nato e cresciuto in Svizzera, ho fatto i miei studi in legge e il brevetto d'avvocatura nel cantone di Ginevra, quindi in francese e poi ho avuto la fortuna di eh, andare a Vienna e incontrare Luca Tagliatela. Eh, che come ha detto abbiamo passato un anno straordinario eh, ad approfondire tutte le tematiche di, inerenti alla fiscalità internazionale, e a rientro ho poi maturato delle esperienze professionali sempre in Svizzera, eh, in ambito accademico, in studi legali, e uh, sempre inerenti uh, ad attività legate al diritto tributario. Ottimo, ecco. e quindi adesso ti trovi in Svizzera, ovviamente, in questo momento ancora? Eh, al momento mi trovo, sì, a Lugano, in Svizzera. Perfetto, anche tu bloccato dalla pandemia, però tendenzialmente diciamo, il tuo, la tua sfera di interesse lavorativa è sempre stata la Svizzera, non ti sei mai mosso. E, non, e perché mai avresti dovuto diciamo considerando che la Svizzera è un ottimo environment per un professionista soprattutto diciamo nel nostro campo adesso poi arrivo. Ok, allora siamo oggi qui perché la Svizzera ritorna molto spesso tra le domande dei miei clienti o dell'audience o dei curiosi perché, eh, come dire, si parte da un retaggio culturale che parte in realtà dagli anni 80 per quanto riguarda l'Italia, se non prima in realtà dagli anni Sessanta. No? Quindi c'è questo evergreen che la Svizzera è un paradiso fiscale. L'italiano allora, è convinto, l'italiano medio è convinto l'italiano che la Svizzera sia un paradiso fiscale. Una volta si andavano a portare i soldi. Cash nascosti nelle, nei cerchioni, nei, nei pneumatici delle autovetture. Oggi chiaramente le cose sono cambiate. Eh. I bei tempi di una volta, che, nei quali io comunque non esercitavo, ero troppo piccolo, sono soltanto delle leggende diciamo così che mi sono state riportate, le cose sono cambiate molto, però è rimasta comunque nell'immaginario collettivo l'idea della Svizzera come paradiso fiscale senza se e senza ma, e quindi io ho ritenuto chiaramente opportuno chiederlo a chi in prima persona lo vive eh, il diritto tributario svizzera, quindi questa è la prima domanda, andiamo dritti sul, uh, sul punto, secondo te la Svizzera è davvero un paradiso fiscale ancora oggi? Guarda, è un'ottima domanda, eh, alla quale io da bravo giurista ti potrei rispondere dicendoti dipende, <ride> nel senso che ci sono tesi di dottorato al riguardo, ma eh, no, concretamente, a parte gli scherzi, le organizzazioni internazionali, tra le quali ad esempio l'Ocse, che si occupa di questioni tributarie, hanno ormai eh, elevato la Svizzera dalle varie blacklist, in quanto non è più considerata appunto un paradiso fiscale. Di conseguenza eh, l'immagine che uno ha e che viene in Svizzera a portare i soldi e non poterli dichiarare, oppure venire in Svizzera a metterci la residenza e poi continuare a vivere altrove, purtroppo non sono più vere perché eh, la Svizzera ha dovuto implementare in questi ultimi anni tutta una serie di legislazioni per conformarsi appunto a quelle che sono le legislazioni internazionali e, e adeguarsi a, agli altri paesi europei. Ciò detto, va detto comunque che la Svizzera è, eh, rimane una, eh, uno dei paesi diciamo più competitivi a livello fiscale a livello mondiale. Eh, credo che al, si colloca sempre nei, nelle prime cinque posizioni. In Europa, dietro magari paesi come l'Estonia, la Lettonia, la Nuova Zelanda, troviamo sempre la Svizzera. Quindi eh, rimane a livello tributario un paese molto interessante, ma eh, non è un paradiso fiscale. No, c'è anche da dire che, grazie mille per la risposta, c'è anche da dire che eh, nelle classifiche ufficiali è stata superata di recente dagli Stati Uniti, se non sbaglio, se non anche dal Regno Unito. Comunque, ha perso sicuramente colpi anche nelle classifiche ufficiali. Al di là chiaramente della tua opinione, che poi viene dal campo reale, concreto, cioè lo vedi tutti i giorni tra sì. uh, uh, imprese, clienti, eccetera, eccetera. Um, chiaro, chiarissimo. Però, l'altra domanda allora è questa: siccome, comunque, l'Italia è sempre un paese vicino limitrofo e, comunque, la pressione fiscale, l'impianto normativo, l'assenza di certezza del diritto e tutti quanti i problemi strutturali italiani che tu conosci bene sono comunque un problema, quindi la burocrazia eccetera eccetera, in ogni caso è evidente che sotto questo profilo se andiamo a paragonarla con l'Italia è comunque conveniente per un imprenditore italiano trasferirsi in Svizzera, ok? Quindi e questa è appunto allora è la seconda domanda che ti faccio. Che convenienza c'è, o meglio, qual è il tipo di tassazione, di tax burden, di peso fiscale che un imprenditore che viene da solo con la sua impresa può poi trovarsi a seguare il cantone, eccetera, eccetera, in Svizzera. Certo. Beh, iniziamo col dire che la Svizzera è un paese fe federale, quindi ha delle competenze ripartite a livello nazionale, a livello cantonale e comunale. E a livello di tassazione, questo si riflette in tre tassazioni differenti, eh, ci sono delle tassazioni nazionali e delle tassazioni effettuate a livello cantonale. Ogni cantone ha delle tasse differenti, applica delle aliquote differenti, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. E quindi ci crea all'interno della Confederazione Svizzera una mh, competizione tra i vari cantoni. Io credo che per gli italiani il primo uh, cantone che ha senso approdare in Svizzera è il cantone Ticino, che è il cantone dove si parla l'italiano. Il cantone Ticino, da un punto di vista fiscale, per le persone svizzere, eh, per le persone diciamo, fisiche e per le imprese, si colloca a diciamo, metà classifica in Svizzera. Non è il cantone più competitivo, ma non è neanche quello più svantaggioso. Si può dire che bisogna, negli ambiti di trasferimenti, Luca è un grande esperto in materia, avere un consulente alle spalle che possa fare un'analisi uh, un ad hoc caso per caso, dare risposte generali è sempre difficile. Ma quello che posso dire è che una persona fisica nell'insieme ha un, un carico fiscale intorno al 30%, mentre una persona giuridica, quindi una società anonima svizzera una società a responsabilità limitata, hanno una liquida nel canton ticino che eh, si aggira intorno al 19-20%, rispetto, credo, a quella italiana che è sul 24%. E um, A questi livelli di tassazione poi uh, se ne aggiungono altri benefici, uh, non è solo la tassazione in sé, diciamo che costituire società, una società in Svizzera Permette all'imprenditore come scusa? Beh, eh, eh, molto spesso viene eh, sottovalutata anche diciamo, il costo della struttura, cioè avere una SA, una SAGL. Per fare un esempio banale, costa molto di più di una SRL italiana, anche a livello di capitale sociale minimo, di contabilità. Sì, no? sì, sì. sì diciamo che nell'insieme ci sono comunque tutta una serie di vantaggi, come in Svizzera il riconoscimento dei costi aziendali, quindi se una la macchina leasing la può dedurre, oppure il costo del lavoro è abbastanza competitivo per l'imprenditore, per, per l'azienda, a livello IVA, l'IVA per le aziende si aggira intorno al 7%, eh, in luogo de, dei paesi europei che, si applica, che applicano circa il 20%, quindi ci sono dei vantaggi. È chiaro che eh, diciamo... Per fare un assunto, conviene soprattutto all'imprenditore benestante cosa intendo dire per benestante intendo dire che abbia un giro d'affari abbastanza importante il piccolo imprenditore come hai detto tu in svizzera fare un trasferimento in svizzera ehm, rischierebbe di, di rimanere deluso perché magari eh, dovrebbe incorrere in troppi costi non solo legati all'azienda ma anche per il suo trasferimento personale di domicilio in quanto deve prendersi un affitto, una casa, che in Svizzera hanno prezzi abbastanza eh, elevati a dipendenza appunto dei de redditi che uno guadagna. Certo, poi chiaramente se comparati con quelli italiani, però diciamo che questa è la mia opinione, no? chiaramente in vent'anni di esperienza io la, ho lavorato e lavoro tutt'ora con la Svizzera, come ti anticipavo in realtà prima dell'intervista, eh, in realtà lavoro nel senso inverso, mi sta capitando negli ultimi anni, cioè mm. sto portando persone via dalla Svizzera, nonostante siano poi milionari, cioè clienti che fatturano tanto, tanto, tanto. Questo a maggior riprova del fatto che la pressione fiscale in Svizzera è importante. È chiaro che poi si va in Svizzera non solo per la pressione fiscale, perché c'è certezza del diritto, perché l'amministrazione finanziaria e fiscale è efficiente, no? Quindi in realtà non guardiamo soltanto al tax burden, io lo dico sempre a qualsiasi cliente, guardiamo anche alla qualità della vita, che è evidentemente è alta. Eh. No? e guardiamo anche all'affidabilità e la reliability del, dell'intero sistema che evidentemente nel caso del sistema federale comunque è elevato okay? quindi molti dicono a me non importa, mi va bene pagare il 30% di tasse però sto sereno che posso fare delle strutture serie non ho rotture di palle da parte dell'amministrazione finanziaria quindi anche questo è un aspetto da considerare però in linea di massima due considerazioni personali una su tutte, secondo me, eh, giusto per dare un riferimento con le pinze ragazzi che ci ascoltate, però sotto il mezzo milione di euro di fatturato aziendale eh, corporate, probabilmente esistono alternative migliori alla Svizzera a livello di pressione fiscale. Ok, quindi non voglio dire che non conviene, voglio dire che non è forse la migliore delle destinazioni possibili, considerando di nuovo che a livello aziendale... Abbiamo una, una percentuale che varia tra il 19 e il 21% a seconda del cantone, grosso circa. Senza dimenticare, come dicevi poi giustamente tu, che poi c'è da aggiungere la tassazione della persona fisica. Perché a quel punto esatto. se prende i dividendi o stipendio dalla mia azienda, eccetera, eccetera, tendenzialmente con l'imposta sulla sostanza intorno al 30% devo arrivarci in qualche modo. Vuoi darci, ecco, questa è una curiosità poi mia, della mia audience, qualche informazione in più su quella che voi chiamate imposta sulla sostanza, come funziona? Sì, allora, per le persone fisiche c'è cioè, a livello cantonale comunale un'imposta sulla sostanza che varia appunto da cantone a cantone, come ho detto prima. In genere non supera l'1 per mille, eh, l'1 scusi, si aggira normalmente intorno al 0.6 per... Mille a partire da una sostanza di 200.000 franchi svizzeri, quindi diciamo 200.000 euro per semplificare. Eh, al di sotto dei 200.000 euro non, non si pagano imposte sulla sostanza, al di sopra dei 200.000 euro si paga lo 0,6 per mille della, so, eh, della sostanza. Quindi in sostanza, per mettere in gioco di parole, l'imposta sulla sostanza è una patrimoniale. Cioè andate a vedere, quello, qual, qual è il network no? dell'individuo? Perché cioè, questi 200 mila euro, che cosa sono? Sono reddito o reddito più capitale? Allora, sono eh, il capitale, sono la liquidità che tu hai nei conti correnti o nel deposito titoli in banca e poi viene sommata e viene appunto calcolata così. Il reddito è un'altra cosa, eh, oh. c'è cioè l'imposta sul reddito che non si mischia con l'imposta sulla sostanza e va detto che in Svizzera, eh, ad esempio, i capital gain eh, sono esenti. Quindi se io, dalla mia sostanza, mettiamo che ho 50.000 euro sul conto in banca, investo in azioni, eh, che compro oggi a 10.000 euro di azioni, le rivendo domani, perché ho fatto una plusvaluta, sono salite, a 15.000 euro, ho fatto un guadagno di 5.000 euro lordi, questi 5.000 euro non mi vengono tassati in Svizzera. Eh. Beh, quindi ci sono, come vediamo, dei vantaggi interessanti, anche per quanto riguarda adesso, non so se tu te ne occupi direttamente, però in generale, anche per i trader, che sono anche un'altra grossa fetta della mia audience, quindi persone che, diciamo, tradano e si occupano esclusivamente di mercati finanziari, eh, voi avete la distinzione tra trader amatoriale e trader professionista, per cui grosso circa l'amatore non ha tassazione sui beni professionista invece sì poi come esatto. si determina la linea di confine tra amatore e professionista eh, Vuoi dirci qualcosa in più ma c'è la giurisprudenza che ha posto eh. vari, vari elementi al riguardo e uno deve analizzarli caso per caso non eh, è chiaro che se io eh, che di mestiere faccio l'avvocato e non il trader mi metto a fare operazioni di compravendita di titoli eh, su base quotidiana, e il mio reddito, i miei guadagni derivanti dai, da queste compravendite super, supera ad esempio, il mio reddito annuale da avvocato. E, e il, secondo questa giurisprudenza, allora eh, tutti questi guadagni mi verrebbero tassati perché sarei considerato eh, come eh, non più un avvocato, ma come un vero proprio mi considererebbe il tribunale come l'amministrazione finanziaria, come essere un professionista della finanza. Chiaro. E in quel caso um, applicate un'imposta sul capital gain, sui redditi finanziari, o va nell nelle aliquote delle imposte sul reddito personali, Il capital no. gain... Allora, se nel caso in cui dici eh, mi considerano essere un professionista della finanza? Ah, esatto. Allora, in quel caso lì eh, ci sarebbe, appunto, rientrerebbe il tutto nel, nell'imposta sul uh, reddito. Eh, beh, quindi, cioè, insomma, vi fanno male, questo è il punto fondamentale. Cioè, sì, non ci... sì, sì. Però per rientrare, diciamo, in questa categoria qua bisogna veramente uh, fare delle operazioni importanti su base quotidiana, cosa che è difficile per... Uh, per un professionista, e lo stesso non è solo legato ai titoli eh, in borsa, ma potrebbe essere anche compravendita di orologi di lusso, compravendita di opere d'arti e quant'altro. Insomma, Quindi, Praticamente, la differenza a... scusami, scusami. No, no, no, esatto, esatto, la differenza tra occasionalità e professionalità, che chiaramente sì. lì interviene, chiaramente la discrezionalità dell'organo accertatore, perché non esatto. è. Se... Ok, la giurisprudenza dà dei riferimenti e quindi però c'è una case-by-case case analysis per forza di cose. Esatto, esatto, esatto. Ho capito, ho capito, ho capito, sì. ho capito, grazie mille. Invece, Tornando invece a temi un po' più macro, eh, per non andare troppo lunghi anche, eh, la Svizzera, abbiamo aperto diciamo che diciamo, la Svizzera era un used to be paradiso fiscale, oggi sempre meno. Io, da, nella, diciamo, da quello che ho visto da osservatore esterno, perché ti ripeto, sono quei dieci anni che lavoro con la Svizzera o per portare per i creditori dentro o per portarli fuori, però lo vedo, la vedo come giurisdizione, e ho visto le cose cambiare diciamo, dal, dall'inizio dello scambio di informazioni finanziarie automatiche. Cioè, Secondo me, o quantomeno dati alla mano, è stata quella l'inizio della fine tra virgolette, eh, inizio e la fine, perché poi si apre una porta, eh. Eh, ma... tu da esperto eh, del settore, no? quindi al diritto, ma anche di scambio di informazioni, eh, come hai visto cambiare la Svizzera in questo senso? Che cosa beh, beh, nella, con la crisi del 2008 legata al crack della banca americana Lehman Brothers, la Svizzera ha subito un vero e proprio Big Bang, non solo la Svizzera ma un po' tutto il mondo finanziario e legato alla fiscalità. Cosa intendo dire? Intendo dire che a seguito di questa crisi finanziaria gli Stati sono sempre stati più eh, alla ricerca di, di soldi, gli Stati esteri e per farciò hanno istituito degli organi competenti specializzati per elaborare tutta una serie di normative al fine di eh, recuperare i soldi eh, che i loro cittadini avevano evaso. E, eh, queste normative sono state poi implementate nel corso dell'inizio del 2010, prevedendo in particolare anche sotto l'impulsione dell'organismo dell OX eh, che si occupa di queste tematiche a livello internazionale, Uh, una serie di scambi di informazioni sono stati implementati lo scambio automatico di informazioni, lo scambio su domanda lo scambio uh, spontaneo di informazioni sui rugging. cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli stati hanno avuto accesso senza più neanche dover formulare una, un, un sospetto di frode fiscale ma bastava un sospetto di evasione fiscale nella loro domanda o neanche quello perché co oggi con lo scambio automatico hanno accesso auto a tutte le informazioni bancarie Uh, dei, dei loro contribuenti che, erano, che avevano magari una relazione bancaria in Svizzera. E quindi per la Svizzera eh, si è trattato di un uh, cambio di prassi per le banche. Ha eh, voluto dire in, assumere una m, molti più insomma, compliance officer. Eh. Che fa, e anche un um, cambio di prassi nella relazione col cliente se prima era veramente benvenuto ed aiutato ad un certo punto le banche svizzere sono state messe sotto pressione per quasi non dico cacciare il cliente eh, poco trasparente ma quasi Chiaro. e eh, adesso poi a livello fiscale hanno fatto anche lì tutta una serie di trasformazioni normative per rendere insomma meno opache certe transazio transazioni di pianificazione internazionale soprattutto inerente alle imprese e quindi ci sono stati cambiamenti anche lì però devo dire che a seguito di questi anni un po' turbolenti all'inizio 2000 soprattutto tra il 2010 e il 2016 adesso c'è grazie alla certezza nuovamente del diritto Uh, C'è stato un ritorno di tutti i contribuenti esteri che hanno comunque deciso di riaprire relazioni bancarie in Svizzera, uh, forse anche dovuta alla crisi sanitaria che stiamo vivendo attualmente, per avere comunque certezza e non dimentichiamo che le banche svizzere sono tra le più capitalizzate al mondo, tuttora oltre chiaramente a fornire servizi e quant'altro, ma mh, il eh, motivo di capitalizzazione è importante, quindi sono solide e uh, ha fatto sì che insomma, ci sia stata un, una forte domanda di contribuenti esteri sia per quanto tiene le banche sia anche però per quanto tiene la residenza ci sono stati parecchi italiani magari soprattutto del nord Italia che in questi anni comunque hanno deciso di trasferire la residenza da, dall'Italia alla Svizzera chiaro, e io su quest'ultimo argomento intanto ti ringrazio non andrei più lungo di così perché già abbiamo diciamo, eh. una intervista corposa, però e lasciamo la nostra audience con la possibilità di una seconda chiacchierata più che intervista, perché vorrei ritornare proprio su questa cosa della residenza fiscale, su quanto è difficile oggi ottenere anche il visto, il permesso, il B, il rinnovo del, del CIPR, eh? ed è un argomento interessantissimo con cui ho a che fare tutti i giorni, e che vorrei trattare separatamente, magari, appunto, ci ritorniamo a una seconda puntata, perché siamo andati molto lunghi e non ha senso andare oltre. Però, io ti ringrazio infinitamente, sei stato gentilissimo e facilissimo, hai chiarito tantissimi dubbi miei e sicuramente anche della nostra audience. Ritorniamo da te con una seconda parte, diciamo, della, della chiacchierata. Intanto, grazie ancora, ti saluto, ti grazie. abbraccio, in attesa di rivederci dal vivo finalmente. E andare a festeggiare come i vecchi tempi di Vienna, esatto. okay? <ride> e io ti abbraccio, ti saluto grazie. e ci sentiamo prestissimo, ok? Va bene. Grazie un mille, abbraccio. ciao ciao Luca, un abbraccio, grazie a tutti.